È qui con noi Laura. Ciao Laura. Buonasera. Ecco, Laura ha un master prestigiosissimo. Vogliamo dire in cosa? Sì, io ho un dottorato in telefonismo, posso rispondere a tutti i tipi di telefoni. Avvero? Ma, da... Ma a questi ragazzi al giorno d'oggi sono in gambissima? Laura è qui per accogliere tutte le telefonate di solidarietà a Luca Barbareschi. A furia di entrare e uscire da FLI e dal PDL, non lo vuole più nessuno. In questo momento, politicamente parlando, è sul pianerottolo, il pianerottolo delle libertà. Sei pronta, Laura? Saranno migliaia e migliaia. Telefonate, te la senti? Io ho fatto il Gianni Moranditon, la raccolta di solidarietà per operare Gianni Morandi alle mani.